Si chiamano bitcoin, sono una moneta che nasce su internet, non ha una banca centrale, non è controllata da nessuno, non ci sono intermediari finanziari e il suo utilizzo aumenta, se ne parla moltissimo negli Stati Uniti se ne parla si comincia a parlarne anche in Italia. Insomma, oggi facciamo il punto su questo strano tipo di denaro e sulle sue implicazioni. Pensa alla blockchain come il sistema operativo e bitcoin come la prima app. Bitcoin è la criptovaluta più conosciuta. Suggerisco alle persone di fare questa prova perché è il modo migliore per capire che è facile ed è meglio dei sistemi che usiamo di solito. E ci sono moltissimi lati positivi. Thank you very much, Brock. Occhio al futuro sulle quotazioni di oro e criptomonete i nuovi beni rifugio che quando la tensione sale schizzano al rialzo come ha fatto negli ultimi giorni il bitcoin sotto la spinta dei missili della Corea del Nord la scorsa primavera ha superato il valore dell'oro e negli ultimi giorni si è addirittura spinto sopra la soglia dei 5 mila dollari insomma una forma di denaro svincolata da banche e stati basata su un meccanismo matematico che dovrebbe rendere molto difficile a chiunque assumerne il controllo prevenendo manipolazioni speculative professore mi sta, uh, di Milano Bicocca analista di Banca IMI. cos'è Bitcoin? L'abbiamo capito, una currency digitale decentralizzata, permette di trasferire da punto a punto istantaneamente eh, del valore monetario, non ha bisogno di terze parti, criptografia eh, come forma di sicurezza, è sostanzialmente un sistema bancario low cost disponibile a tutti ovunque. Il protocollo Diciamolo chiaramente, è un colpo di genio assoluto. A stroke of genius, come l'ha definito David Andolfatto della Federal Reserve, è una invenzione rivoluzionaria che cambierà senza alcun dubbio la storia dell'umanità.